Hi, my name is Rossella Pani. Hello, my name is Alberto. In this video we are going to talk about the new frequencies of healing with Archangel Michael and Alberto will translate me. Ok, le nuove frequenze di luce sono un dono molto potente per l'umanità. The new frequencies of light are a very powerful gift for the entire humanity. Uh, queste frequenze ci aiutano a portare equilibrio These help us to bring in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale all over the levels, spiritual, mental, emotional, in livelli che neanche conosciamo even in the uh, unknown levels. Questo perché? Perché aprono, aprono, come dire, delle dimensioni Why this? Because they open new dimensions sconosciute alla, terza di alla 3D. That are unknown to the third dimension. Questo perché? Perché uh, in queste dimensioni più elevate della luce And why this? Because in these uh, more elevate uh, level and uh, overlight tutto ciò che è fuori equilibrio ritorna all'equilibrio everything that isn't in balance uh, comes back to uh, its original balance uh, ho scoperto questo dono meraviglioso uh, Rossella found uh, has found this uh, incredible uh, gift grazie al maestro Eric Pearl thanks to the master Eric Pearl Uh, e dopo tre mesi dal mio primo seminario col mio maestro and after three months after her uh, first seminar with this master mio padre uh, ha avuto una vera e propria guarigione her dad had a real healing da un ischemia chiamata stroke from a stroke Ok, eh, per me questo è stato un, um, un evento molto importante. This was a crucial event. Che, ha che mi ha portato a, a, a lasciare tutto, tutto quello che io facevo. That brought Rossella to interrupt everything that she was doing. Il the mio event. lavoro precedente. Il previous job. La, ho lasciato la mia casa ad Alghero. The, the house in Alghero, in Sardinia. Uh, le, tutto quello che facevo prima non aveva più importanza. Everything that Rossella was doing uh, previously uh, didn't have uh, importance anymore. E questo mi ha portato a studiare, a lavorare con le nuove frequenze di luce. And this brought Rossella to, to study this topic, the new frequencies, per esempio esatto a studiare col mio maestro With the master, Eric Pearl. per imparare tutto quello che potevo sulla guarigione energetica to to learn about, uh, energetic ma eh, il lavoro più uh, importante è venuto dopo But the most work happened, uh, later. io uh, sono una ragazza molto sensibile alle energie Rossella is a very sensitive person, sensitive to energies. energies, energies. Uh, um, sentivo il dolore degli altri. She felt others' people's sorrow. Uh, prendevo il dolore degli altri, i pesi energetici degli altri. Uh, she took others' people's weights. E questo uh, mi portava a... Uh, mentre gli altri ricevevano la guarigione... E while other people uh, the healing. Io poi stavo male, Rossella. Uh, was feeling bad questo perché non esisteva alcun tipo di protezione That's, uh, this there was no at all. Molti operatori olistici uh, dicono che non c'è bisogno di proteggersi. A lot of uh, light workers holistic uh, workers uh, say that uh, you don't need uh, any protection perché questo è tutto amore because uh, you know we are one everything is love io sono d'accordo col fatto che le nuove frequenze di luce sono amore rossella agrees with the fact that uh, these frequencies are love non ho mai visto un potere così grande nella mia vita It's the, um, The most, the power that she has tried, found, ma nonostante io interagissi con le nuove frequenze di luce but, uh, despite, uh, the, the light, io sentivo il dolore degli altri she, she, she kept feeling other people pain ma anche l'ego delle altre persone. The ego of other e sentivo anche se queste persone erano accompagnate da delle entità. And also, eh, the, the the, around, uh, these Questo non mi permetteva di stare in equilibrio. Questo non permetteva di stare in equilibrio. Quindi, cos'è successo? Uh, ho dovuto lasciare mio, la mia pratica di uh, facilitatrice della guarigione So what happened next, uh, Rossella eh, had to, to interrupt the, the, the practice, this practice e eh, ho deciso di trascorrere 3 anni in meditazione e in preghiera and she decided to, uh, to stay three years in, uh, in meditation and uh, prayer e questa preghiera mi, mi ha portato a, a raggiungere una vera e propria connessione and this prayer uh, allowed rossella to create a great connection con l'arcangelo michele l'arcangelo michele mi diceva sempre tu insegnerai la guarigione The archangel michael always uh, said was saying rossella that she she was going to teach the healing. Tu la insegnerai con la protezione. Uh, you will uh, teach the healing uh, with the protection. Ma io non capivo cosa stesse dicendo. Patrossella and uh, couldn't uh, understand what uh, the Archangel Michael was uh, telling. In questi tre anni l'Arcangelo Michele mi ha istruita. In these 3 uh, years Archangel Michael uh, L'Arcangelo Michele mi disse: diventa la guarigione. Uh, e Rossella di become the, mm. the healing. Io non sapevo cosa volesse dire to become the healing, ma <laughs> Rossella non credo che questa sentenza: cosa è successo? Che mm, in questi anni di preghiera. So what happened in these years of prayer? Io sono diventata, nel frattempo, vegana. Rossella became vegan. Uh, sentivo il dolore degli animali, le emozioni degli animali. She was feeling the, the emotions, the sorrow of the animals. L'Arcangelo Michele mi spiegò che per diventare io la guarigione dovevo elevare le mie frequenze. The Archangel Michael uh, explained that to become the healing Uh, Rossella had to uh, elevate, raised the vibrations. E questo poteva avvenire lasciando andare anche certi alimenti. And this had to happen, uh, could happen, Uh, even uh, letting go of uh, some food questo è arrivato molto spontaneamente pensate che eh, la guarigione la liberazione dal, dal cioè, eh, il diventare vegana è, è stato un processo di riallineamento this happened spontaneously and the fact of becoming vegan was like a realignment e queste frequenze hanno contribuito a questo riallineamento and these frequencies were part of the process assolutamente um, e non solo l'arcangelo michele mi disse che era fondamentale um, uscire dall'ego also, also the archangel michael uh, said that it was uh, necessary to go out of the ego era un processo fondamentale uh, per um, per essere esempio di amore in terra io comprendo che per un facilitatore della guarigione questo non è semplice. Rossella understands a O essere la guarigione, cioè o raggiungere questi obiettivi così ambiziosi or to be the healing, to achieve uh, these uh, great uh, aims. Ma è un processo in atto. But it's a process you are always uh, learning. Questo, sia, questo processo in atto si attiva quando le tue intenzioni sono pure di amore. This process activates when you have uh, pure, intention, pure intentions of love. L'Arcangelo Michele mi ha spiegato che in queste nuove frequenze, C'è uh, una coscienza che parla. There is a con uh, who talks. E la coscienza che parlava a me And, uh, the that was to era esattamente la coscienza micaelica. Quindi ho deciso di uh, Continuare il mio lavoro come facilitatrice della guarigione. So she decided to go forward with the, the work of uh, facilitation of the healing. Di riprendere in mano il mio lavoro to, to go back to the, to the work, e di insegnare alle persone questo lavoro uh, attraverso. Uh, la connessione, la protezione dell'Arcangelo Michele. This work, uh, with the of the e il risultato è stato sorprendente. And the was Le persone iniziano ad evolvere più velocemente. People start to evolve very quickly. Le persone iniziano a avere esperienze meravigliose durante le sessioni di riequilibrio energetico. Le persone iniziano a sentire maggiore allineamento con la propria anima. Le persone iniziano a sentire maggiore allineamento con la propria anima. E iniziano a sentire connessione con gli angeli della coscienza micaelica and feel the connection with the angels of the Michaelic È molto importante capire che io lavoro con Michele e con gli angeli della coscienza micaelica It's very important, and Non tutti sono angeli. Uh, not every creature is a, an angel. Per, per angeli cosa intendiamo intendiamo uh, esseri di luce o una coscienza è meglio dire una coscienza what is the meaning of angels uh, light creatures a consciousness ok che portano messaggi di evoluzione and these creatures uh, bring a, a message of evolution dei messaggi di riallineamento con la nostra parte divina. Messages of realignment with our true nature, with our soul, with our divinity. Lo scopo divino di queste di questa coscienza è quello di aiutare più persone possibili. The divine purpose of this consciousness is to help as many people as possible. Uh, di raggiungere un livello di evoluzione tale reach a very high level of consciousness e di vera connessione con la propria anima il proprio sé and a true connection with your soul with your true self affinché si possano si possano vedere dei cambiamenti reali e tangibili sul pianeta terra So that we can see uh, concrete, tangible uh, results on the planet Earth. Risultati di guarigione. Of healing. Risultati di, uh, di riequilibrio in tutti i livelli. Of rebalance all over the levels. Risultati di riallineamento al proprio scopo di vita. Results of realignment with your true purpose of life. Qual è la differenza tra il lavoro che facevo col mio maestro e il lavoro che faccio oggi? What is the difference between the work with the previous master eat of now with the arcangelo Michael? La differenza sostanziale è che io utilizzo questa fantastica protezione con l'arcangelo Michele. The main difference is uh, the uso di protezione con l'arcangelo Michel non sono aperta a tutto l'universo, ma solo alla coscienza micaelica la coscienza micaelica è una coscienza immensa is very, very large, big. dobbiamo comprendere il significato di micael We must understand the meaning of the word Mikael. Mikael risponde alla voce chi è come Dio. Michael answers to the voice, to the, to the question, who is like God? Okay. chi è come Dio, chi è in nome dell'amore? Who is like God, who is in the name of love? In questo periodo molto particolare, storico, di transizione, in this very particular, historic period of transition, si, si usa a dire uh, we used to say tutti siamo uno. We are one. È vero, nel, nel, piano del, nel livello dell'amore, nella coscienza dell'amore siamo tutti uno. That is true, but in the name of love. Mm -hmm. È vero che siamo tutti connessi. Uh, it's true that we are all uh, interconnected. E alle volte siamo connessi anche con frequenze più basse rispetto alla nostra. But sometimes we are connected also with lower frequencies than ours. Ma quello che mi ha spiegato l'Arcangelo Michele, but what Arch told, che uscendo dall'ego that if you go out of your ego, uscendo dalla paura, Out of your fear, uscendo dal giudizio out of judgment, uscendo dall'attacco dalla, dalla rabbia out of anger, e insomma dalle frequenze della 3D, out of 3D uh, noi possiamo ascendere alla 5D we can ascend to the fifth e alle dimensioni superiori della luce there are also uh, even uh, higher dimensions Perché se noi continuiamo a dire che tutto è uno e quindi siamo uniti nella 3D e quindi uh, io sono uno con uh, chi opera nell'oscurità because if we keep saying that we are all one in the third dimension so maybe uh, I am for the good and I am one with a dark uh, worker Diciamo che in questo modo non riusciamo ad ascendere alla quinta dimensione. We are uh, saying, we are showing that in this way we cannot ascend to the fifth dimension. Questa è una scelta. This is a choice. È la scelta dell'amore. The choice of love. Questo non crea divisione. This doesn't create division. Non è divisione se io elevo me stessa e ascendo. It's not a division se I elevate myself and go higher. Perché in un livello superiore in, a level, in un futuro prossimo in a, in a future in a short in, future, uh, in a near future io posso aiutare chi viene dopo I can help people that come after me to, per ad ascendere to do the same thing ok quindi non aspettare chi è in basso so uh, you don't have to Wait: Yes, to wait to go slow uh, for other people that maybe are behind you. Ognuno deve seguire i suoi tempi. Everyone has uh, his own timing. E alcune anime nel processo di evoluzione, durante il processo di evoluzione, and some souls during the process of evolution, sono chiamate ad ascendere più velocemente. Uh, are called to ascend uh, in a quicker way. Ok, quindi queste frequenze di luce... So these of life sono un acceleratore, are uh, an acceleration. E personalmente, uh, non ho la legge in mano, uh, I don't, uh, ho la verità in mano. Think, uh, I have the truth in my non ho l'unica verità, uh, it's my truth. Uh, it's not an truth. è la mia verità. It's, it's è il mio modo. It's my way. Ho dovuto trovare un modo e I, I had to find a way che mi consentisse that uh, allowed me di continuare a portare questo messaggio nel mondo. To, to keep bringing this message to the world. E come me nel mondo and uh, like sorry, me like me in the world. Ci sono tante anime sensibili alle energie. Magari sei empatica. Maybe you are an empath. Addirittura senti le energie degli altri, degli ambienti. Maybe you, you can feel or e magari è il dono della chiarosenzienza proprio come me. O like okay. magari sei una persona come tante altre. Or maybe you are a normal person just like uh, a lot of other people. che sente la chiamata dell'Arcangelo Michele. And you feel the of the Questo lavoro è per te. This work is for you. Questo lavoro ti aiuterà ad accelerare il tuo processo di evoluzione. This work will help you to your process of Questo lavoro ti aiuterà ad allinearti all'amore che tu sei. Questo lavoro ti aiuterà a trovare le risposte che hai cercato in tanti anni. Questo lavoro ti aiuterà a trovare le risposte che hai cercato in tanti anni. So uh, look for a lot nel tempo nel, in tanto tempo, a lot of time e ora potresti ricevere le risposte now you could uh, receive the answers you seek nella semplicità dell'amore in a very simple way the way of love seguendo la via Micaelica following the Okay, qui pensate che l'arcangelo michele mi disse quando uh, ero completamente ero allora personalmente sono stata attaccata dalle forze rossella has been attacked a lot by dark forces non volevano che io portassi questo messaggio di luce di amore Because obviously they didn't want rossella to bring uh, messages of love mi hanno yes, uh, they sabotated uh, some uh, situations e questo mi ha portato a scoraggiarmi. Obviously, eh, Rossella was uh, you know a bit uh, insecure in this uh, process. Ma l'amore, la chiamata della mia anima, but the love, the calling of the soul, la forza che mi ha donato l'arcangelo Michele, Michael, è stato quello di andare avanti. Was the <coughs> Yes, the, the the tool, the tool to like you know, uh, the push to, to go forward. Assolutamente, uh, ho sentito la forza, il coraggio, la determinazione. Rossella felt the determination, the strength di andare avanti a portare questo messaggio nel mondo. To go forward and uh, to keep uh, bringing this message uh, to the world. E questo messaggio lo stiamo estendendo a tutto il pianeta Terra. And we are this all over the world. Vorrei rassicurarti che in questo tipo di lavoro uh, I would like to you, in questo tipo di lavoro, in questo lavoro in this type of work sentirai solo l'amore. Sentirai il potere di queste nuove frequenze di luce. You will feel the power of these of light. Ti sentirai radicato, radicato alla terra. You will feel to the earth. Ti sentirai connesso con le dimensioni superiori della luce. You will feel to the of light. Ti sentirai un tutt'uno con Dio. You will feel, uh, the with God. E diventerai anche più potente e you will È per questo che è importante che mantieni i tuoi pensieri positivi. Perché in queste dimensioni superiori Because in these uh, superior quello che pensi uh, crea molto, molto più velocemente, esatto. yes. La cosa meravigliosa e straordinaria, the amazing thing è che questo ragazzo qui vicino a me, is that uh, me, Alberto, I? quando è venuto ad un seminario dal vivo in presenza, when uh, I went to a, a live seminar, è rimasto uh, scioccato positivamente. I was positively positive, positively shocked by the power of uh, How it went? <clears throat> yes, I want to tell you briefly about this event that was uh, I think maybe two months oh, ago Um it was uh, very interesting in uh, near Milan, we were uh, a few people, it was very intimate and it was amazing because I, I was the, the only Man, because normally in a holistic environment, you know, there are a lot of women. Uh, really every day, every second after the sessions uh, uh, and the, the interaction with all the other people, I felt the, the, the power of these frequencies. Uh, the, the, the giving, the receiving, the fact that when you are giving, you are also receiving. It's, uh, Uh, incredible really you have to, to try it it's uh, not a thing that you can maybe tell you have to to try it it's very powerful uh, you have to be faithful you have to do the prayers obviously but uh, all the people in these seminars are aligned uh, we can also maybe become friends because we we are very connected and uh, it was uh, it was very important for me because uh, i i hadn't uh, done um, live uh, seminars before this only a technique some years ago but it wasn't uh, as powerful as uh, these frequencies and uh, also webinar are powerful obviously but uh, Uh, In person is stronger. Live, obviously, it's uh, face to face, it's stronger. So uh, it was just uh, four days, uh, but uh, very, very strong. I felt the, the strength of this experience also later. I learned, obviously, a lot of uh, types of healing. And uh, what can I say more? I think that uh, you, you should try it, you, you should uh, study it, uh, and uh, maybe it could uh, become your path. Vorremmo uh, invitarvi in qualunque parte del mondo in cui vi trovate. We would like to invite you, it doesn't matter where you are se vi piacerebbe organizzare un seminario nella vostra città if you would like to organize a seminar uh, near where you are noi possiamo venire di persona we can come per insegnarvi questo lavoro to teach you this work questa non è solo energia it's not only energy questa viene chiamata dal mio maestro luce di informazione uh, eric pearl uh, said that it was uh, information Light. Information, light, information of light, Questa, queste frequenze informano, These inform, portano messaggi, bring molte persone canalizzano, A lot of channel, vedono gli angeli, see the angels, sentono i profumi, feel the, the hanno esperienze diverse dalla 3D, have uh, experiences that are not uh, similar to the third dimension si aprono le dimensioni della luce because you, you open other channels the, the dimensions of light mm -hmm. quello che vorrei spiegarvi è che questa energia è più potente con la distanza what I would like to explain you is uh, that uh, this uh, frequency, this technique Is, uh, more efficient with the distance noi vorremmo farvelo provare e sentire va bene quindi vi chiedo con amore di mettere la mano uh, al centro dello schermo prima però faremo una breve preghiera di protezione per mostrarvi cos'è la protezione dell'arcangelo michele so please now put your hand like this in the middle of the screen But before this, uh, we will make a short prayer with Archangel Michael. Very short. Invoco la Divina Presenza di Dio Deo, Onnipotente Padre e Madre. I invoke the Divine Presence of Almighty God, Goddess. Archangelo Michele, ti chiedo di tagliare tutte le corde di paura. Archangel Michael, I ask you to clear all the etheric cords of fear. Tra me e tutte le persone coinvolte me and all the that are involved, che riguardano questa vita, le altre vite this life, past lives, in tutte le dimensioni, sistemi di realtà in, all the dimensions, uh, system of reality, in tutte le direzioni del tempo spazio, in all the of vi chiedo con amore di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni. Vi chiedo con amore di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze. E di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. And to us, uh, to love. E di creare uno scudo di protezione. To a of prote of dove possa entrare solo luce, amore, pace e guarigione. Where only light, love, healing and peace can enter. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza. I ask for the greatest protection, and guide. Grazie caro Dio. Thank you, dear God. Grazie Arcangelo Michele. Thank you, Grazie a Maestro Gesù. Thank you, Jesus. Grazie a Maria e tutta la coscienza micaelica, Thank you, Mary and all the whole uh, Michaelic Consciousness. È fatto, è fatto, è fatto. Potete mettere la mano al centro dello schermo. You can put your uh, right or left hand, it doesn't matter in the middle of the screen. Se siete molto razionali, you are very people, chiudete gli occhi. Uh, I suggest you to close your eyes. E ora provate a sentire. Now please try to feel. La mano al centro dello schermo. The hand always in the middle of the screen, please riuscite a percepire qualcosa? Can you feel something? Magnetismo? magnetism, Oppure potete sentire calore? Or maybe some heat? Oppure fresco? Maybe cold? E ora vorrei che voi mi, dice, mi dicesse Now I would like you to tell me cosa provate mentre espando l'energia. What you are feeling while I'm expanding the energy? più potente? Is it more powerful? Riuscite a percepire la forza? Can you feel the force? Cambia qualcosa? Is it changing? Cambiano le vostre sensazioni? Are your feelings changing? Ok. Proviamo ancora. Let's try again. Ora mettete una mano sotto, il palmo della mano sinistra verso l'alto. Now please put the palm of the left hand uh, looking to the sky. E la mano destra che va verso l'alto. And the right hand uh, to the opposite. Provate a fare dei movimenti circolari. Try doing, making some movements, circular movements. E ditemi cosa sentite. Please tell me if you feel something. Provate ad espandere verso l'alto. Try to expand the energy going towards, uh, the sky. Ora provate con le mani rivolte verso l'alto in maniera verticale. Try like this, in vertical position. Riuscite a sentire il campo. Can you feel the quantum, the energy field? Ok, questo è solo l'inizio, questo è solo per farvi percepire il campo di informazioni. This is just the beginning an example. Okay, queste nuove frequenze diventano sempre più potenti man mano che si pratica, man mano che si fa esperienza diretta. Obviously these new frequencies of light become uh, stronger if you practice them maybe every day. Lasciate nei commenti le vostre sensazioni, fatemi sapere cosa avete provato, fatemi sapere cosa sentite, ok? Intanto noi vi salutiamo Please make some comments about the experience, if you like, or some suggestions. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un splendido Natale, delle buone feste, e speriamo di incontrarci presto di persona. We are saying goodbye to you for the moment, uh, we wish you a Merry Christmas, a uh, Happy New Year, uh, maybe uh, if you want we, uh, we can uh, meet each other, e possiamo lavorare insieme con queste meravigliose frequenze. And work together with these wonderful uh, frequencies of light. Un abbraccio, a presto. Great Ciao, tag, a tutti. bye bye.